Benvenuti, in questo video parliamo di Marte, il pianeta rosso. A causa del suo colore, gli antichi lo hanno associato al dio della guerra. Nonostante la sua relativa vicinanza alla Terra, Marte è sempre stato circondato da un alone di mistero. Marte è il quarto pianeta dal Sole e fa parte della famiglia dei pianeti interni rocciosi, assieme a Mercurio, Venere e la Terra. Nel 1877 Giovanni Schiaparelli produsse la prima cartina dettagliata della superficie di Marte, sulla mappa compare una rete di linee che Schiaparelli interpretò come canali. Percival Lowell si spinse oltre ritenendo che i canali fossero opere di irrigazione costruite da qualche civiltà marziana. Le immagini ottenute in seguito con attrezzature migliori hanno mostrato che i canali marziani erano solo un'illusione ottica dovuta alla scarsa qualità degli strumenti dell'epoca. Marte è uno dei pianeti più esplorati del Sistema Solare. Tuttavia, più di metà delle missioni sono fallite, a testimonianza che l'esplorazione spaziale è difficile anche oggi. Qui riportiamo solo alcune di queste missioni. Tra le tante segnaliamo le sonde americane Viking 1 e 2, che hanno analizzato il suolo alla ricerca di tracce di vita, e Pathfinder che ha trasportato Sojourner, il primo veicolo su ruote che abbia mai esplorato un altro pianeta. Purtroppo, la fine degli anni 90 non è stata molto fortunata. La sonda NASA Mars Polar Lander si è schiantata al suolo, e Mars Climate Orbiter è finita fuori rotta a causa della mancata conversione di misure espresse nel sistema anglosassone in misure nel sistema metrico decimale. Ci sono stati fallimenti anche tra le missioni più recenti. Beagle 2 è atterrata con successo ma non è riuscito a stabilire un contatto con la Terra e il Nander Schiaparelli si è schiantato all'arrivo nel 2016. Fortunatamente ci sono state anche missioni di grande successo, come i rover Spirit e Opportunity, che hanno funzionato ben oltre la durata nominale della missione, e Curiosity, che atterrato nel 2012, è tuttora operativo. Dal 2018 Mars Insight sta studiando l'attività geologica marziana per gettare luce sulla composizione interna del pianeta. Tra le missioni di maggior successo ci sono sicuramente i rover, ossia i veicoli su ruote che hanno esplorato e stanno esplorando la superficie di Marte. La nostra conoscenza del pianeta rosso è cresciuta moltissimo grazie ai dati che hanno raccolto. In questa foto vediamo l'evoluzione di tre generazioni di rover della NASA. Sojourner, atterrato sul pianeta nel 1997, aveva una massa di soli 11 kg. Spirit e Opportunity, arrivati nel 2004, erano molto più grandi con una massa di 185 kg. Il più recente è Curiosity. Con una massa di 900 kg ha le dimensioni di una utilitaria e ha richiesto una complessa manovra di atterraggio per arrivare integro sulla superficie. In questa animazione vediamo a sinistra la ricostruzione 3D dell'atterraggio di Curiosity, mentre a destra vediamo le immagini reali riprese dai rover durante la discesa. Le ultime fasi dell'atterraggio sono avvenute appese ad una sorta di gru che ha calato delicatamente il rover sul terreno. Fatto questo, i cavi di sostegno sono stati tranciati e la gru è volata via per schiantarsi poco lontano. Marte dista dal Sole circa una volta e mezza la distanza del Sole dalla Terra. Per questo motivo impiega 687 giorni per compiere un'orbita contro i 365 della Terra. Marte effettua una rotazione su se stesso in poco più di 24 ore, quindi il giorno marziano dura all'incirca quanto il nostro. Il raggio di Marte è poco più della metà del raggio terrestre e la sua massa è solo l'11% di quella della Terra. Questo fa sì che la forza di gravità di Marte sia un terzo di quella terrestre. L'atmosfera di Marte è estremamente rarefatta. La pressione al suolo è meno di un centesimo di quella della Terra, il che renderebbe impossibile per un essere umano restare sulla superficie senza protezione. L'atmosfera è composta quasi interamente da anidride carbonica con tracce di argon, azoto e altri elementi. La temperatura media su Marte è di meno 63 gradi centigradi. A causa dell'atmosfera rarefatta c'è pochissima inerzia termica, cioè l'atmosfera non è in grado di immagazzinare e rilasciare calore come succede sulla Terra. Questo fa sì che l'escursione termica su Marte sia molto ampia, con temperature che possono salire fino a 30 gradi di giorno nella stagione calda e scendere sotto i meno 80 gradi di notte con punte di meno 130 anche se non si sa molto della composizione interna di Marte, si presume che sia simile a quella della Terra. La crosta esterna è ricca di ferro, che si ossida a contatto con l'atmosfera per produrre il caratteristico colore rossastro della superficie. Più internamente si ritiene esista un mantello, un nucleo esterno e un nucleo interno probabilmente fuso, la cui rotazione genera il campo magnetico del pianeta. Nel 1877 l'astronomo Hasa Fall ha scoperto i due satelliti naturali di Marte. Dato che il pianeta è dedicato al dio della guerra, non stupisce che i satelliti si chiamino Phobos e Deimos, cioè paura e terrore. Sono satelliti piccolissimi, il più grande, Phobos, ha un diametro di circa 22 km, mentre Deimos di 12. L'origine di Phobos e Deimos è incerta. Una delle ipotesi è che siano stati catturati dalla fascia degli asteroidi a causa della mutua interazione gravitazionale di Giove e Marte. Phobos orbita piuttosto vicino al pianeta, e le misure indicano che si sta lentamente avvicinando. Di questo passo, prima o poi raggiungerà il limite di Roche, che è la distanza al di sotto della quale la forza gravitazionale esercitata da un pianeta è maggiore della forza di coesione che tiene insieme un satellite. Il destino di Phobos sarà quindi di sgretolarsi e trasformarsi in un anello di detriti. Questo potrebbe essere già capitato in passato ad altri satelliti di Marte. Uno degli elementi geologici che contraddistinguono Marte è il Monte Olimpo. Si tratta di un vulcano effusivo costituito dall'accumulo di migliaia di eruzioni di lava basaltica durante lunghi periodi di tempo. Il Monte Olimpo è alto 22 km, due volte e mezza l'altezza del Monte Everest. L'estensione di questo vulcano è ugualmente impressionante, come vediamo, ricoprirebbe gran parte della Francia. Un'altra formazione geologica particolarmente preminente di Marte è Valles Marineris. Un sistema di canyon lungo 4000 km, largo 200 e profondo fino a 7 km. Questo ne fa uno dei canyon più ampi del sistema solare, secondo solo alle rift valley della Terra. L'aspetto di Marte che più interessa agli scienziati è che ci sono prove che sulla sua superficie in passato scorresse acqua liquida. Sono visibili tracce di residui di delta fluviali e di antichi laghi ormai prosciugati. I rover hanno trovato tracce di depositi minerali che si formano tipicamente nei corsi d'acqua bassa. Oggi le condizioni di Marte non consentono la presenza di acqua liquida in superficie. Ci sono però ampi depositi di ghiaccio sia in superficie che nell'immediato sottosuolo. Il ghiaccio sui poli di Marte è visibile anche da terra con un telescopio sufficientemente potente. Sono stati osservati fenomeni che suggeriscono che durante le stagioni marziane più calde qualche forma di liquido scorra brevemente sulla superficie del pianeta. I meccanismi che governano questi fenomeni non sono ben compresi, né c'è accordo sul fatto che si tratti di acqua salata o di altre sostanze come materiale secco-granulare. La possibilità di un passato con acqua su Marte è molto suggestivo. Il pianeta avrebbe potuto presentarsi così miliardi di anni fa e forse in queste acque potrebbe essersi sviluppata qualche forma di vita. Fino ad ora non sono emerse prove decisive di presenza di vita sul pianeta rosso, tuttavia ci sono indizi che suggeriscono che semplici microrganismi possano essersi evoluti in passato. Marte è un pianeta geologicamente inattivo da molto tempo, il che significa che gran parte della sua superficie è rimasta identica come era miliardi di anni fa. Trovare tracce di vita passata su Marte ci può dare indizi sulla comparsa della vita sulla Terra. Concludiamo con un po' di folklore. Marte è stato per molto tempo il soggetto preferito degli scrittori di fantascienza. Tra i più famosi ricordiamo Herbert George Wells con il romanzo La guerra dei mondi e Ray Bradbury con cronache marziane. I marziani sono diventati l'emblema della vita intelligente extraterrestre. Questo interesse si è affievolito non appena le sonde spaziali ci hanno mostrato che Marte è un pianeta arido e disabitato. E se invece quelle stesse sonde avessero trovato tracce di civiltà estinte? Questa immagine ripresa da Viking 1 nel 1976 mostra una regione di Marte chiamata Sidonia. Nell'immagine compare una formazione montuosa lunga due chilometri che molti hanno ritenuto raffigurare una faccia, ribattezzata immediatamente la faccia su Marte. Sebbene nessuno scienziato ritenesse che la faccia su Marte fosse un vero artefatto alieno, quando la sonda Mars Global Surveyor ha raggiunto Marte nel 1997, una delle priorità fu di riprendere nuovamente la regione di Sidonia. Come era prevedibile, le nuove immagini molto più dettagliate mostrano che la faccia su Marte è una illusione ottica prodotta dalle ombre su una normale collina. Su Marte non abbiamo trovato canali, né tracce di civiltà extraterrestri scomparse. Però potremmo trovare le risposte alla domanda di come si sia evoluta la vita sulla Terra. Per questo è importante continuare a studiare questo nostro vicino cosmico.